Bentornati su MyFootballJersey. Dopo aver visto la comparazione della prima maglia e in onore della squadra campione del mondo ho deciso di fare la comparazione anche della seconda maglia dell'Argentina in versione player che è quella che sto indossando e in versione fan. Continuate a guardare il video perché dopo aver visto i dettagli vedrete la diversa vestibilità di queste due maglie. Ci vediamo dopo. Come al solito una delle principali differenze eh, la notiamo nello stemma del, della nazionale e nello stemma adidas nella versione player sono entrambi termosaldati mentre nella versione fan sono cuciti le tre stripes sulle spalle sono in entrambi i casi cuciti se notate in quella della versione player c'è questo leggerissimo bordino viola che nella versione fan è assente il soldemaio sulla retro in un caso è un po' più a rilievo nella versione player, mentre in un altro è un semplice adesivo. Avete visto? Se da lontano le differenze non si notano, quando si va poi, eh, si avvicina un pochino al materiale, queste si vedono più di preciso. Quella che vedete è la versione player, io ho un debole delle versioni player, è quella indossata esattamente dai calciatori, quindi un po' più spiancata con un tessuto più tecnico. Di questa si consiglia sempre di prendere una taglia un po' più alta questa ad esempio è una L questa invece è la versione fan la eh, maglia un po' più comoda con dei materiali un po' meno tecnici che costa anche un po' meno pensata per i tifosi che vanno allo stadio di questa io indosso la mia taglia normale che è una M spero che il video vi sia piaciuto spero che abbiate potuto apprezzare le differenze che ci sono tra la versione player e la versione fan e spero nel frattempo che possiate anche regalarci un grosso like e iscrivervi al canale per essere aggiornati eh, su quelle che sono le recensioni e per poterci sostenere per oggi è tutto ci vediamo alla prossima